Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questa è la storia di un famosissimo caso indonesiano e è una storia che fa riflettere molto sul concetto d'amicizia e che cosa possa significare essere amici di una persona e quanto realmente ci si possa fidare delle persone che noi consideriamo essere nostri amici. Immaginatevi questa situazione, un vostro amico, quello più caro, vi porge un drink e voi che cosa fate? Lo bevete. E se vi dicessi che quel drink era stato avvelenato perché la vostra amica o amico voleva avvelenarvi? ci sono molte persone che ritengono che l'amica di questa indonesiana di cui parleremo in questo video sia innocente ma lascio a voi giudicare in ogni caso ragazzi prima di iniziare con questo video vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace perché aiutereste veramente l'algoritmo di youtube anche perché adesso sto cercando di ripubblicare due video a settimana a volte saranno due video di crime a volte ce ne sarà uno di crime e uno di qualche argomento di cui mi andrei di parlare però davvero il vostro sostegno mi aiuterebbe moltissimo a crescere quindi se volete contribuire a far crescere questo canale e vorreste altri video come questo vi pregherei davvero di lasciare un mi piace. La storia di cui andremo a parlare oggi è la storia di questa Jessica che aveva 26 anni all'epoca dell'incidente di cui andremo a parlare e questa persona che vedete nella foto era la sua migliore amica O diciamo la sua migliore amica di università Non so se anche voi avete un amico Però questa ragazza era sui 26-27 anni Anche l'amica Quindi di solito quando si... Passa un periodo comunque dell'università tra tutti gli esami e tutto lo stress, si finisce per legare molto e questo è forse quello che rende questa storia estremamente spaventosa e raccapricciante. Queste sono alcune foto prese da Instagram, come potete vedere erano inseparabili Jessica e la sua amica e molti descrivevano Jessica come una ragazza comunque piuttosto diciamo molto divertente e una persona con cui è bello passare del tempo assieme il caso di cui andremo a parlare è avvenuto in Australia Jessica, eh, terminati i suoi studi, ha deciso di rimanere in Australia come spesso fanno eh, molti, eh, molti universitari se avete terminato il vostro percorso magari anche di studi all'estero di studi magari all'università se trovate lavoro magari vi piace il posto molto spesso si rimane a vivere in quel paese guardate me che sono rimasto in Giappone e tuttavia la sua amica eh, è dovuta tornare in Indonesia e le loro vite hanno iniziato a separarsi sapete la distanza per quanto pure io ho tantissimi amici in Italia eh, che cerco di tenermi in contatto eh, non è sempre possibile ovviamente se ci si vede tutti i giorni eh, è diverso che magari fare una telefonata una volta a settimana la loro amicizia ha iniziato a eh, separarsi sempre di più eh, dal momento che le due ragazze hanno iniziato a vivere in due paesi diversi tuttavia due anni prima del crimine di cui andremo a parlare Mirna andò a visitare Jessica in Australia. Leggendo le notizie sembrerebbe che le due si siano incontrate in un caffè e Jessica si è presentata con un ragazzo e ha parlato della sua eh, relazione con questo australiano. E sembrerebbe che eh, la sua amica, l'amica di Jessica, gli avesse dato oh, dei consigli per quanto riguarda la sua relazione in modo anche un po' invadente Non lo so, eh, però non so se vi è mai capitato magari di avere quell'amico o amico che è sempre single E nel momento in cui si trova un fidanzato o una fidanzata, perché no ehm, La gente che inizia subito a dare delle opinioni e a trovare il modo per, diciamo, ehm, un pochino... Uh, non saprei, però quasi rovinare, sabotare questa eh, relazione. Non so se vi è mai successo, ma eh, succede spesso. Morso è un po' la gelosia, sapete, quando avete un amico che, siete amico che siete amici per tanto tempo, vi trovate bene, eccetera, nel momento in cui lui o lei si trova una ragazza, la vostra relazione probabilmente con questo amico cambia. Quindi magari questo può essere uno dei fattori. Certamente non ai livelli di cui andremo a parlare in questo video. E ovviamente comunque questo non è stato visto come... Eh, diciamo come un comportamento strano dal momento che sembrava solo che la sua amica la volesse aiutare e evitare che si ritrovasse in una relazione tossica per esempio e comunque eh, Mirna è sempre stata una ragazza super eh, diciamo aperta e che diciamo no, non aveva peli sulla lingua quindi era eh, completamente un comportamento che, ci sia, che Jessica si sarebbe aspettato dall'amica spesso queste persone non è che eh, diciamo se avete questo amico che magari è molto diretto con voi eh, necessariamente lo faccia perché voglia essere maleducato molto spesso vuole soltanto cercare di dire le cose come stanno essere onesto e comportarsi in amico perché insomma cioè, io se ho un amico preferisco che sia onesto con me non che mi dica le cose a metà che poi non, non capisco cosa mi vuole dire Tuttavia, eh, dopo la loro conversazione sembra che Jessica sia rimasta molto ferita dalle parole dell'amica. Sembra che la discussione sia andata così male che a un certo punto Jessica ha preso, si è alzata e se n'è andata via dal ristorante lasciando lì l'amica da sola. Da quel momento in poi la vita di Jessica sembra aver preso una strada diciamo sempre più oscura e la sua vita sembrava cadere a pezzi, ehm, tant'è che durante quell'anno ha provato a eh, diciamo farsi del male almeno cinque volte e, e ha cercato comunque di togliersi la vita e aveva sempre più l'impressione come se la sua amica avesse bisogno di aiuto e, e quindi decise di non invitarla al suo matrimonio dal momento momento che c'erano tutti questi problemi e voi capite com'era la situazione praticamente da una parte avevamo Jessica la cui situazione stava peggiorando sempre di più um, dall'altra avevamo invece la sua amica Mirna che aveva adesso una relazione, che si stava per sposare, che era, viveva felice e contenta e in più aveva deciso di non invitarla al suo matrimonio e sembra che questo l'abbia portata a essere sempre più gelosa della sua amica la mia opinione è che eh, Jessica in quel momento non era eh, diciamo, completamente se stessa diciamo, era in un momento difficile, tant'è che se ha provato a togliersi la vita 5 volte in un anno capite ben che non stava benissimo Um, dopo che c'è stato comunque il matrimonio eh, Jessica ha deciso di prendere un aereo e andare a Giacarta incontrando la sua amica Mirna e altre amiche della sua università. E sono andate tutte a prendersi un caffè in questo locale che serviva dell'ottimo caffè vietnamese. Durante quel giorno Jessica ha invitato tutte le sue amiche dicendo che avrebbe pagato lei per il caffè a tutte. E tutte le sue amiche praticamente le hanno detto che non serviva disturbarsi, che avrebbero pagato anche loro. Tuttavia Jessica sembrava proprio insistere eh, nel voler offrire il, il caffè a tutte le sue amiche perché non si erano viste da lungo tempo. E questo è il momento in cui diciamo che le cose sono diventate un po' strane diciamo perché Jessica è arrivata in quel locale ben 90 minuti prima delle sue amiche è andata in questo, questo caffè alle 3.32 la potete vedere qua in questo video dalle 3.32 se ne è uscita dal, dal caffè dicendo che sarebbe tornata che andava soltanto a comprare dei regalini per le sue amiche e alle 4.14 è tornata nel caffè con anche delle borse appunto dei regali che aveva detto che aveva comprato e qua la potete vedere come se stesse cercando di eh, guardarsi intorno per vedere se ci fossero delle eh, videocamere o qualcosa del genere. Vi sembra come se eh, avesse capito esattamente dove, eh, diciamo, comunque queste telecamere inquadrassero eh, i vari clienti. E sembra che ha scelto proprio un posto in cui non eh, ci fossero, almeno questo è quello che molti sospettano. Tra l'altro, come potete vedere, qua quando si è seduta nel locale ci sono queste borse, quelle che aveva comprato con i regali che praticamente oscurano la visuale alla telecamera. Quindi nel caffè non si può realmente sapere che cosa sia successo, perché appunto queste borse bloccavano la visuale. Tutto ciò è molto, molto sospetto. Un'ora prima che le sue amiche eh, arrivassero in questo locale, alle 4.24, ha ordinato tre drinks e uno di questi era un caffè vietnamese. Qui si può vedere come se si muovesse, tuttavia non si uh, può realmente capire che cosa stesse facendo dal momento che queste borse appunto bloccavano la visuale, come vi dicevo. Alle 5.16 Mirna e un'altra sua amica, Hani, sono arrivati eh, nel locale e vedete qua come si salutano, come se non si fossero viste per lungo tempo. Arrivati a questo momento eh, i drink sono rimasti sul tavolo per ben 50 minuti e capite come tutto questo è molto strano perché io dico se arrivate prima dei vostri amici in un locale magari ordinate il drink per voi ma non ordinate il drink per tutti 50 minuti prima che eh, diciamo le vostre amiche dovrebbero arrivare in quel locale cioè è molto molto strano. Come potete vedere qui eh, in, questo, in questo video praticamente sembra che eh, la sua amica ha bevuto proprio un sorso di quel caffè vietnamese e subito ha iniziato a dire che il caffè eh, aveva un sapore molto strano e dopo circa un minuto è collassata a terra e ecco che è arrivato il manager di questo locale chiedendo alla ragazza che cosa avesse versato dentro quel drink e sembrava che tutti eh, nel locale stessero cercando di aiutare in qualche modo mentre Jack sembrava come non turbata da tutta questa situazione da varie dichiarazioni sembra che il suo volto è come se non avesse nessuna espressione in quel momento e non sembrava assolutamente preoccupata o stranita da questa situazione immaginatevi essere seduti in un locale la vostra amica beve un sorso di caffè e collassa a terra cioè farei veramente fatica a mantenere la calma voi che dite tuttavia c'è cioè, da dire che le persone reagiscono in modo differente in ogni caso questa ragazza è stata portata in ospedale e, e lì ha perso la vita di due a poco e non ce l'ha fatta purtroppo per lei. E per fortuna che non hanno buttato via il caffè perché quel caffè è stato proprio una delle prove che è poi servita uh, per portare avanti questo caso e le varie indagini. Dall'autopsia eh, è emerso che la ragazza è stata avvelenata. Suo marito e anche Jessica, persino Jessica, sono tutti andati al funerale della ragazza. Tutti erano rimasti sotto shock e non capivano chi mai avesse compiuto un'azione così terribile nei confronti di questa ragazza e la polizia sembra che avesse tutti gli occhi puntati su Jessica dopo qualche settimana Jessica è stata arrestata per aver avvelenato la sua migliore amica ma la storia non finisce qui di lì a poco eh, sono state aperte le in indagini proprio contro Jessica e era sotto i riflettori perché da lì è iniziato comunque il... Il processo, la cosa più strana di tutto ciò è che, come potete vedere da queste immagini, sembra che Jessica fosse quasi divertita eh, o comunque eh, fosse felice di ricevere tutte queste attenzioni dai media. Guardatela, saluta come se fosse una celebrità. Cioè, capite la cosa assurda? Io mi immagino che, se fossi accusato di aver avvelenato il mio migliore amico, certamente eh, cercherei di coprirmi e non mi metterei a fare ciao con la manina davanti alle telecamere io non lo so però pensate che eh, questa ragazza sia stata così felice di ricevere queste attenzioni perché era un modo per rimpiazzare le attenzioni che non aveva più dalla sua amica non lo so tutta questa storia è veramente assurda la, la famiglia di Jessica comunque era molto benestante e poterono permettersi il più famoso avvocato di tutta l'Indonesia, un avvocato che rappresenta anche un sacco di personaggi famosi. E durante il processo sono emerse una serie di dettagli al riguardo di questa Jessica, per esempio un, una sua ex capa ha detto che uh, aveva un comportamento estremamente negativo e tra l'altro una volta le ha detto che se volesse far fuori qualcuno saprebbe esattamente l'esatto dose che dovrebbe somministrare per poter far scomparire una persona capite che cosa assurda e inoltre sembra che ci sia stato anche un ordine di eh, non so come si dice restrizione comunque non poteva più avvicinarsi al suo ex fidanzato la domanda è qual era la difesa di questa ragazza visto che aveva il miglior eh, diciamo avvocato dell'indonesia hanno detto che ehm, comunque eh, nella loro difesa che eh, il veleno era stato trovato solamente all'interno dello stomaco e non negli altri organi e di solito quando una persona è avvelenata dall'autopsia dovrebbe emergere che eh, diciamo il veleno eh, si è diffuso in tutto il corpo almeno questo era quello che diceva la difesa poi non so gli esatti dettagli io non sono un medico però Capite? In ogni caso la difesa ha detto che la migliore amica di Jessica non è venuta a mancare per via di un possibile avvelenamento ma per altre ragioni e inoltre hanno detto che non c'è nessuna prova che Jessica avesse messo del veleno eh, nel caffè della sua amica anche perché non c'è nessuna registrazione come potete vedere qua si vede che si muoveva ma non si vede se ha messo o meno eh, del veleno all'interno del caffè e infatti la difesa ha sostenuto che questa Jessica non ha mai eh, messo nulla all'interno del drink della sua amica e in ogni caso ehm, il processo è proseguito durante questo Processo, Jessica sembrava mantenere sempre questo atteggiamento molto tranquillo e sembrava come se stesse sorridendo alle fotocamere come potete vedere in questo video questo ha reso il, il processo estremamente diciamo, famoso nei media indonesiani tant'è che è stato definito il caso criminale degli ultimi cent'anni diciamo il più eclatante di tutti in ogni caso eh, terminato il processo è stata ritenuta colpevole e è stata eh, condannata a 20 anni di galera. Quando è stata eh, diciamo emanata la sentenza, potete vedere qua il volto di Jessica, sembrava come se non avesse nessuna espressione, guardatela come sembra tranquilla, non c'erano lacrime non, non, non ha fatto nulla, è rimasta lì così l'opinione pubblica, devo dire che è stata si è, si è abbastanza divisa tra, in, in, per quanto riguarda questo caso, dal momento che non c'erano delle prove eh, tangibili, reali perché, come vi ho detto, non, è non si vedeva nel video se avesse messo o o non ho messo qualcosa nel drink della sua amica e quindi c'era chi sostiene che questa ragazza sia innocente e chi invece sostiene che era eh, colpevole la domanda che però è nella mente di molti è come mai Jessica ha scelto di avvelenare la sua amica eh, ok ho capito che non è stata invitata al matrimonio però nel senso non è che erano due nemiche o che si odiassero, cioè voi immaginatevi entrare in un locale e di lì a poco un vostro amico o una vostra amica vi avvelena, cioè la cosa, la questione è veramente assurda. Io ragazzi lascio a voi decidere se questa Jessica secondo voi è eh, innocente o colpevole, personalmente penso che il comportamento che ha tenuto prima eh, di questo fatto sia troppo strano per non essere successo qualcosa dietro quelle borse però ragazzi lascio a voi decidere vi prego di farmelo sapere qui sotto nei commenti che sono curiosissimo di sapere la vostra opinione ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando vi aspetto al prossimo e state attenti